Vai, giù, vai! <ride> non si fanno queste cose, si fanno solo in pista! Ok ragazzi, è arrivato il momento, siamo a Ciampino Ci dirigiamo verso il gate direzione Cagliari il sogno si avvicina siamo in aereo finalmente vedremo la Sardegna allora, la verità è che siamo venuti qua non per una macchina ma per il pane dell'antico fornaio siamo nelle backstage è quasi mezzanotte e hanno appena cominciato a fare sette quintali di pane per tutta la città di Carbonia e guardiamo la magia del pane che è la cosa più bella proprio. Dimmi che non è vero, un GTR all'interno di un panificio? Non so voi ma io non l'avevo mai visto Comunque il proprietario del panificio è anche il proprietario del GTR Ancora per poco, quindi andiamo avanti col video adesso noi facciamo inversione qua e andiamo all'incrocio la prima a destra vabbè ma c'è il navigatore sul GTR oh, Luca il navigatore sul GTR da froscio ah e dovresti saperlo scusa <ride> abbiamo presa sto andando a 90 all'ora in sesta metto la quinta questa macchina da sotto il culo tra l'altro io vorrei dire che <ride> che accelerazione che c'ha questo GTR Nolfi teneva il telefono in mano e praticamente puntava il tetto puntava il tetto perché la forza propulsiva che io ho provato sulla mia pelle di quel GTR è una cosa micidiale ragazzi andiamo avanti col video perché vi dico che la macchina accelera come un 488 siamo a bordo del traghetto tirrenia Che peccato non essere potuto andare in Sardegna e vedere la GTR dentro un panificio. Comunque ora siamo appena rientrati a Roma e la macchina subirà un fantastico lavaggio. Buona visione! Come no, no, no, no. Bene ragazzi questo video è terminato E spero vi sia piaciuto Se siete nuovi su questo canale Prendete in considerazione l'idea di iscrivervi A Officina del Pilota E seguirci su Instagram Oh, ehi, hey. se stavo da solo io stavo davanti Secondo quello, me eh? sì eh, Ma tu quanto pesi? 75 E eh, Norfi? 90 E eh, io sono altri 75 kg eh, Più o meno 220-230 kg facevamo oh, quella è un 488 pista Ma sai quanto costa quella macchina? Non ne ho idea Più di 300.000 euro eh. Ma come? Così tanto? Eh, più di 300. Quello ancora si stacchiate che <ride> era la <quella> cosa grigia <ride> Attaccato al paraurti Beh, effettivamente. Non ho capito Un aeroplano Secondo me è venduta? No, non credo Senti, ma la domanda è Ok, sta macchina ha qualche modifica ce l'ha, ma secondo voi, ma quanti cavalli c'ha sta GTR se sta attaccata a un Ferrari? Scrivetelo nei commenti qua sotto, fatecelo sapere. Nice!